Buon pomeriggio a tutti, eh, siamo qua oggi con il professor Fantacci che insegna storia economica e del pensiero economico all'Università Bocconi ed è un esperto di moneta e eh, del pensiero di Keynes. Siamo qua oggi per parlare, di. ringraziamo il professore innanzitutto. Eh, Grazie a voi, mi fa piacere essere qua. Eh, vogliamo parlare oggi della politica economica ai tempi del coronavirus ci sono tanti punti che vogliamo toccare ma il punto di partenza è effettivamente a che punto siamo oggi cioè alla luce di questa crisi a che punto siamo e quali sono le risposte di politica economica e soprattutto monetaria che sono state date fino adesso Sì, eh, cominciamo senz'altro da qua, oltretutto io mi scuso perché inizialmente questo incontro era stato programmato per una data diversa, però forse il fatto di averlo eh, ci dà un'opportunità in più, perché siamo in effetti a un punto di svolta, eh, siamo all'inizio della detta fase 2 e quindi all'inizio di quella che dovrebbe essere la riapertura dopo oltre due mesi di confinamento e di chiusura e eh, di serrata che abbiamo alle spalle. Quindi sono i primi passi che eh, riusciamo a muovere in direzione di una nuova normalità. E La strada è ancora lunga, questo diciamo, continua a esserci ricordato da tutti, a cominciare eh, dal governo e dagli osservatori e soprattutto io direi... Eh, la parola che meglio descrive il momento in cui siamo oggi è incertezza. Quello che ci sta di fronte è uno scenario caratterizzato da un'enorme incertezza. Eh, innanzitutto perché, come sappiamo, è eh, un evento senza precedenti con cui eh, veramente navighiamo a vista. Eh, ma soprattutto in questo momento delicato in cui vorremmo ricominciare a guardare al futuro, eh, questo futuro eh, è difficilmente prevedibile. Facciamo fatica a prendere le misure. Do soltanto le dimensioni principali, insomma. Anche soltanto dal punto di vista dell'andamento del contagio eh, gli esperti, gli scienziati che poi eh, devono guidare i policy maker in questo momento, eh, non fanno altro che ripetere messaggi di cautela eh, non sappiamo quali potranno essere eh, gli effetti eh, della riapertura, ci sono modelli che cercano di simularlo e di prevederlo, però eh, c'è molta cautela che inevitabilmente eh, si riverbera anche sulle modalità e i tempi della riapertura eh, a questo io aggiungerei, per venire a un campo che eh, mi compete più strettamente, ehm, c'è un'enorme incertezza riguardo a quello che potremmo chiamare eh, il contagio economico. Cioè, noi sappiamo che eh, la chiusura ha eh, significato per eh, una buona parte del sistema economico eh, dei paesi colpiti eh, una chiusura pressoché totale. Di eh, moltissime attività. Eh, la cosa che non sappiamo è quali potranno essere le conseguenze di tutto questo. Eh, e il modo in cui eh, questa chiusura e questi mancati ricavi e le perdite che ne consentono possono ripudere eh, su altre imprese attraverso eh, le catene del valore del sistema economico. Eh, esempio che eh, la chiusura eh, comporti dei ritardi nei pagamenti le imprese che non incassano non hanno soldi per pagare i propri fornitori e, e quindi a cascata i propri fornitori avranno dei marcati ricavi che potranno tradursi in ulteriori ritardi di pagamenti e quindi perciò parlavo di contagio economico si verifica eh, quel fenomeno delle insolvenze a catena che in questo momento sono oltretutto mascherate dal fatto che eh, ci sono delle moratorie, come sappiamo, eh, sul pagamento delle tasse, sui mutui bancari e c'è una sospensione delle procedure concorsuali fino, mi pare, alla fine di giugno. Quindi non sappiamo nemmeno misurare eh, l'entità del danno, diciamo così. Eh, L'unica cosa che sappiamo e che eh, alcuni osservatori appunto cercano eh, di, di misurare è che ci saranno degli effetti persistenti, cioè sì. a differenza di quanto poteva apparire inizialmente. Non è che eh, insomma, finora abbiamo chiuso, ora riapriamo e eh, torniamo al punto di partenza con una ripresa a forma di V, come spesso amano dire. Eh, no, uh, i, gli economisti eh, immaginando un ritorno rapido alla normalità questo purtroppo non, non è possibile prevederlo perché ci saranno appunto effetti persistenti soprattutto su alcuni settori eh, questo eh, è evidente i settori più colpiti dal confinamento la ristorazione eh, la ricezione alberghiera, il turismo in generale i trasporti eh, aerei, in generale i trasporti pubblici e via discorrendo e eh, direi anche qua il, il dato principale è la diseguaglianza con cui eh, questo colpisce il sistema economico, c'è una enorme disparità fra settori: ci sono settori eh, chiusi e settori aperti, settori la maggioranza. Esatto, cioè, questo poi eh, diciamo, si, si ripercuote in, eh, sul piano del mercato del lavoro, cioè eh, c'è una disuguaglianza dell'impatto della crisi fra categorie di lavoratori, eh, anche perché a essere colpiti sono settori a più alta intensità di lavoro. Tutti i settori che ho menzionato, penso che si sia sentito, sono sì. settori che non sono certo capital intensive, no? l'accoglienza, la ristorazione, eccetera. E questo evidentemente avrà delle ripercussioni eh, diverse eh, fra eh, lavoratori regolari e irregolari, questo l'abbiamo visto, di fatto i lavoratori irregolari sono spariti perché non potevano circolare, non potevano rischiare di essere eh, bloccati dalle forze dell'ordine e c'è una disparità meno marcata ma altrettanto significativa fra lavoratori eh, dipendenti e lavoratori precari, che sono ancora più precari e fra i lavoratori invece che hanno un contratto stabile c'è una differenza fra quelli che possono svolgere il loro lavoro in modalità smart working e quelli a cui questa possibilità non è accordata e che quindi eh, diciamo, sono posti di fronte all'alternativa fra eh, lavorare e correre dei rischi oppure eh, non lavorare. No? E, e questo poi appunto si, si ripercuote anche sulle disuguaglianze fra eh, le classi sociali, questa poi è l'altra cosa, si dice è una crisi simmetrica, ma insomma se poi andiamo a vedere eh, gli stati al loro interno è una crisi fortemente dissimmetrica, pensiamo anche semplicemente al fatto che due grossi ascensori sociali, come vengono chiamati, sono sostanzialmente bloccati. Uno è la scuola, che è chiusa nel nostro paese, poi rimarrà chiusa fino a settembre, e questo eh, sarà un, una fonte di enormi disparità, perché i bambini delle eh, classi più disagiate, che non hanno accesso alla scuola, hanno difficoltà eh, ad avere per accesso a un'istruzione che magari invece per gli altri bambini può essere eh, assicurata in parte dai genitori e dal contesto familiare. Invece eh, appunto, i bambini che non hanno una dotazione, pensiamo no, di eh, strumenti che gli sì. consentono di connettersi, per, eh, insomma, hanno, rischiano di avere degli effetti ehm, ben più pesanti sulla loro carriera. L'altro ascensore sociale che è fermo sono le città, no, tipicamente le città agiscono da catalizzatore e da acceleratore per eh, le carriere di persone che sono alla ricerca di, eh, appunto delle possibilità di avanzamento sociale e anche qua eh, finora siamo stati bloccati. Quindi dicevo, ci stiamo avviando verso una normalità, ma non sappiamo né quando questa nuova normalità potrà essere ripristinata, né come sarà fatta la nuova normalità. Questo comincia a essere ampiamente discusso e c'è un certo consenso sul fatto che non usciremo da questa crisi dalla porta di dietro, cioè non torneremo da dove siamo eh, partiti. Eh, dove poi eh, possa essere il punto di approdo è invece eh, oggetto di, di ampie... Eh, non dico neanche discussioni perché non è stato neanche messo a tema, ma sono sicuro che abbiamo tutti un'idea molto diversa di quale debba essere questo punto di approdo. La cosa vistosa, e qua ci avviciniamo appunto al secondo tema che tu hai evocato, è che questo esito dipenderà in larga parte dalle risposte. No, e eh, in particolare dalle risposte eh, delle politiche economiche perché in un clima di incertezza la conseguenza macroeconomica principale è che si bloccano gli investimenti nessun privato è disposto a mettere in campo un investimento in un contesto in cui no, non sappiamo dire nulla o quasi su cosa ci riserverà il futuro quindi bassissimi investimenti, altissima propensione al risparmio per lo stesso motivo perché eh, cerchiamo di cautelarci contro spese future e e questo chiaramente porta a, a una potenziale depressione e deflazione economica a cui si può rispondere soltanto con massicci investimenti pubblici e con in generale una spesa pubblica senza precedenti. Ok. E chiaramente eh, le possibilità di spendere però non sono a proposito di asimmetrie uguali per i paesi. Uh, non soltanto, anche, anche soltanto pensando all'Eurozona abbiamo visto che uh, da un punto di vista di spesa pubblica nazionale uh, uh, per esempio abbiamo la Germania in testa, però mh, non tutti i paesi hanno la stessa capacità di spesa benché siano stati sospesi eh, diciamo, i vincoli formali, spostando un attimo la, la, la scala della riflessione a livello europeo per quante... Sì, sì eh. ehm, io adesso poi entriamo nel merito delle differenze, però reagendo così a caldo alla tua osservazione, innanzitutto rileverei eh, un fatto che eh, invece ci accomuna in Europa e che non deve essere sottovalutato, cioè che eh, questa crisi ha portato ad un accantonamento, non so se definitivo, del eh, principio che finora ha condotto eh, le finanze pubbliche eh, in Europa in particolare e cioè il principio dell'austerity. No? Eh, noi siamo abituati e veniamo da un decennio in cui questa è stata la parola d'ordine, il rigore nelle politiche di bilancio. Ora, eh, di fronte alla crisi è risultato evidente che... Eh, questo principio dovesse essere abbandonato, sulla base di una previsione degli stessi trattati, quindi non c'è stato neanche bisogno di sospenderli, era previsto che in circostanze eccezionali questo uh, criterio venisse messo da parte. E quindi eh, per tutti i paesi, che sia l'Italia o che sia la Germania, questa crisi ha voluto dire, lasciamelo dire così, la rivincita degli stati nazionali. cioè Sono tornati in primissimo piano gli stati e i governi con la loro capacità di spesa, una uh, spesa che è stata messa in campo largamente sulla base di una uh, retorica, di un discorso pubblico che faceva perno sulla metafora della guerra. C'è una guerra da combattere e nelle guerre eh, come si dice dalla prima guerra mondiale in poi, Geld spielt keine Rolle, il denaro non gioca alcun ruolo, non deve costituire un vincolo perché c'è una guerra da combattere e eh, la mobilitazione totale richiede anche una mobilitazione eh, di una forza finanziaria e monetaria. Eh, Fatta questa precisazione, che chiaramente cambia il tono anche al modo in cui l'Europa ha affrontato questa crisi rispetto alla crisi precedenti, è chiaro che valgono le differenze su cui tu hai posto l'accento, cioè la Germania continua a non essere l'Italia, l'Italia continua a non essere la Germania e quindi se è pur vero che tutti rispondiamo alla crisi con i soldi, chi più ne ha più ne mette e quindi l'Italia ce ne ha pochi a pochi margini di manovra e eh, anche qua mi preme fare una precisazione subito, eh, l'Italia non ha pochi soldi per delle colpe recenti, Sottolineo questo perché spesso anche da parte di alcuni nostri compatrioti particolarmente eh, zelanti eh, si dice che ah, sì, l'Italia si è comportata male in passato e quindi oggi non può spendere quanto la Germania perché ha questo fardello di debito pregresso. Sì, ma questo fardello di debito pregresso l'Italia lo ha accumulato prima che venisse costituita l'Unione Monetaria Europea, prima della costituzione dell'euro. No? anzi da quando è stato costituito l'euro quindi da vent'anni a questa parte il comportamento delle finanze pubbliche italiane è stato particolarmente virtuoso e mi riferisco al fatto che l'avanzo primario eh, dell'Italia è stato mediamente maggiore di qualunque altro paese europeo e soprattutto è stato un avanzo salvo un unico anno a differenza di altri paesi che hanno registrato dei disavanzi quindi i nostri problemi di finanze pubbliche vengono da lontano e quindi insomma eh, stride no? eh, il fatto che ci vengono rimprovezioni adesso da dei nostri soci che hanno deciso di associarsi a noi ben sapendo che noi ci portavamo dietro questo fardello di debito e decidendo deliberatamente di eh, non tenerne conto cioè di fare un'eccezione quindi che ci venga rimproverato proprio adesso nel momento del bisogno è eh, un aspetto particolarmente odioso della, della situazione così come, aggiungo per simmetria anche un'altra eh, un osservazione è vero che quei soldi che il nostro governo è riuscito a mettere in campo fino ad oggi per rispondere alla crisi sono soldi che ci vengono dalle istituzioni europee questo non dobbiamo dimenticarcelo cioè se oggi eh, il nostro governo può annunciare come ha fatto il ministro Gualtieri qualche giorno fa eh, il programma di intervento più ampio che questo paese abbia conosciuto dal dopoguerra ad oggi questo è stato grazie al fatto che questi soldi non li avevamo li abbiamo presi a prestito e questi prestiti sono arrivati dalle istituzioni europee dalla Commissione, dalla Banca Europea degli Investimenti e soprattutto eh, dalla Banca Centrale Europea che eh, sta acquistando i nostri titoli del debito pubblico. E quindi eh, questo non dobbiamo dimenticarci. Dopodiché l'effetto di tutto questo, siccome questi soldi non ci vengono regalati, ma ci vengono dati in prestito, eh, sarà che entro la fine dell'anno, come ci dicono le previsioni, il nostro rapporto fra debito pubblico e PIL schizzerà sopra il 150%. E quindi ci ritroveremo facilmente in una situazione eh, difficile, eh, soprattutto se si volesse a quel punto tornare ad applicare i criteri dell'austerity uh, e del fiscal compact che hanno caratterizzato la politica europea negli ultimi anni. Quindi la, la risposta comune, eh, diciamo, l'attore principale è stata la Banca Centrale Europea. Giusto? Beh, non oh. non c'è dubbio, non c'è dubbio, eh, con diciamo, quella... Uh, come devo dire incespicamento iniziale da parte della neo insediata presidentessa della Banca Centrale Europea la Christine Lagarde eh, con l'infelice eh, conferenza stampa in cui eh, le scappò detto che non era la funzione della Banca Centrale Europea quella di chiudere gli spread eh, e eh, provocò eh, un aumento istantaneo degli spread, come era ovvio aspettarsi. Recentemente, proprio nei giorni scorsi, il capo economista della Banca Centrale Europea, eh, Philip Lane, ha fatto una dichiarazione di senso diametralmente opposto, cioè ha detto che le, le, la banca centrale europea ha assunto un nuovo compito oltre a quello di tenere sotto controllo l'inflazione, stabilizzare l'andamento dei prezzi, c'è quello di tenere sotto controllo gli spread, proprio perché uh, l'aumento degli spread non pregiudichi i canali di trasmissione della politica monetaria attraverso l'Unione e in ultima istanza eh, la eh, tenuta dell'Unione stessa e quindi la Banca Centrale Europea ha dovuto fare marcia indietro o comunque chiarire ulteriormente la propria posizione e lo ha fatto eh, con, eh, mettendo sul piatto 750 miliardi eh, di euro da qui alla fine dell'anno dichiarando che se ce ne vogliono di più ne metterà a disposizione ancora di più e in questo modo rassicurando fino ad oggi i mercati e riuscendo a contenere gli spread. Quindi direi senz'altro che la Banca Centrale Europea sta svolgendo una funzione eh, essenziale che però si sta muovendo anche ai margini eh, del, dello statuto stesso della Banca Centrale Europea perché questi interventi hanno voluto dire che la Banca Centrale Europea non soltanto acquista i titoli di Stato eh, dei Paesi membri, ma li acquista senza più alcun riguardo al mantenimento di una proporzione fra i titoli che acquista di ciascun Paese e eh, le dimensioni di quel Paese. Quindi Ha, ha acquistato eh, una quantità... Eh, sproporzionatamente grande di titoli di Stato italiano proprio per cercare di mantenere eh, sotto controllo i tassi di interesse sul debito pubblico italiano negli ultimi, nelle ultime settimane di fatto. Certo, perché appunto sono i cosiddetti capital key Corretto. esatto, mi riferivo proprio a questi. Sì, non so mai quanto posso utilizzare termini tecnici in queste chiacchierate, ma se tu mi rassicuri sulla preparazione del nostro pubblico, io. Eh sì. no, e, ehm, e se da un punto di vista invece eh, eh, possiamo dire eh, appunto sempre parlando a livello di risposte comuni eh, si è parlato tanto eh, in questo periodo anche di appunto ci sono, sono state messe varie possibilità sul piatto si è parlato di Eurobond si è parlato appunto dell'intervento della Banca Centrale Europea non soltanto a sostegno del, del, del, del tasso di interesse sui titoli italiani del tesoro ma anche a livello di monetizzazione del debito quindi si parlerebbe di un qualcosa di ancora più aggressivo rispetto a quanto fatto finora dalla Banca Centrale Europea e, eh, che però comunque è in linea con quello che è stato fatto finora, più o meno, dagli altri paesi importanti come gli Stati Uniti, Inghilterra? Ma sì, eh, senz'altro, io diciamo, la vedo così per essere un po' tranchant, visto che vorrei... Uh, come eh, d'accordo uh, chiudere questa parte no, entro una decina di minuti, mi dicevi così poi apriamo anche a eventuali domande dal pubblico però per essere tranchant e schietto io direi eh, se non si mette in campo eh, qualche misura più ambiziosa eh, l'Unione Monetaria Europea è a rischio per misure più ambiziose intendo esattamente quello che tu hai evocato ora con monetizzazione, che in parte la Banca Centrale Europea sta già facendo, eh, però potrebbe fare in misura più ampia eh, se ci fosse anche l'emissione di un debito comune europeo. Non lo vogliamo chiamare Eurobond perché se no a una parte dell'opinione pubblica tedesca viene l'orticaria, non lo chiamiamo Eurobond. Però eh, si tratta di fatto di eh, indebitarsi non come singoli paesi europei, eh, proprio per non essere soggetti alla eh, divergenza dei tassi di interesse eh, che avviene a causa dei movimenti speculativi sui mercati finanziari. Eh, quindi bisogna potersi presentare sul mercato finanziario come un solo soggetto. È chiaro che la soluzione ideale sarebbe avere un tesoro europeo, quindi un ministro delle finanze europeo e quindi una federazione compiuta con l'unione politica evocata da tempo e mai raggiunta perché questo consentirebbe all'Europa di essere eh, una controparte credibile innanzitutto per gli Stati Uniti ma lo evocavi anche per l'Inghilterra, cioè per tutte quelle aree valutarie in cui c'è un'unica banca centrale e un unico governo. No? Noi abbiamo un'unica banca centrale, una pluralità di governi che fino a questo momento hanno resistito alla cessione di budget, alla cessione di sovranità e a qualunque forma di mutualizzazione. Anzi vorrei dire più precisamente che avendo deciso di eh, tenersi assieme eh, soprattutto attraverso un'integrazione dei mercati finanziari, L'Europa oggi ha dato luogo a una forma di, di mutualizzazione a rovescio, dove sono i paesi della periferia a finanziare i paesi del centro, che, che se ne dica spesso, proprio attraverso il meccanismo degli spread. Perché se l'Italia si eh, indebita a eh, un tasso di interesse sistematicamente più alto eh, del governo tedesco, eh, questo significa che eh, c'è stato di fatto un trasferimento costante di risorse eh, che è stato anche quantificato no? eh, e eh, quindi si tratterebbe non tanto di introdurre una mutualizzazione fra i paesi europei ma di cambiare forma della mutualizzazione, cioè una mutualizzazione che porta i soldi dalla periferia al centro e bisogna ripareggiare un po' eh, questa tendenza. Il mio, collega Massimo Amato con altri colleghi ha formulato l'ipotesi di creare una debt agency europea, quindi una forma di tesoro eh, sintetico in mancanza di un tesoro reale che consenta eh, attraverso opportune eh, garanzie ai paesi europei di emettere un debito comune, ma questo già di per sé eh, avviene sia pure su scala ridotta attraverso la banca europea degli investimenti che come vediamo appunto sta alla base di quel massiccio programma di finanziamento delle piccole e medie imprese in Europa che è stato varato dall'Eurogruppo settimana scorsa, così come alla base del fondo per la cassa integrazione europea, il fondo SURE, e anche lì ci sono alla base delle emissioni di debito europeo, quindi si tratta di generalizzare un principio che su scala ridotta è già in atto eh, a diversi livelli. Certo. Quindi l'obiettivo sarebbe diciamo, ridurre eh, questo momento di volatilità e eh, raccogliere fondi sulla base del rischio fondamentale dei, dei paesi. E non, eh... Sì, questo è precisamente il senso dell'ipotesi eh, avanzata da Amato e colleghi, i quali propongono eh, possiamo dirla così in estrema sintesi che sia costituita un'agenzia del debito europea che si presenta al mercato e quindi si finanzia emettendo titoli europei eh, che vengono remunerati perché ciascun paese membro paga un tasso di interesse corrispondente al suo rischio fondamentale. E quindi sì. si deve immaginare che eh, se adottiamo questo criterio, che è un criterio diciamo, giustificato dai eh, fondamentali economici e dalla buona teoria economica, avremmo certamente paesi come l'Italia, che hanno un rating AAAB, pagare dei tassi di interesse più elevati della Germania, che ha un rating AAA, ma eviteremmo al tempo stesso eh, appunto l'impennata, la, la, uh, eh, dei tassi di interesse italiani ad ogni perdita eh, di fiducia eh, e a ogni crisi di liquidità e avremo al tempo stesso, eviteremo un altro problema che è quello dei tassi di interesse negativi sul debito tedesco che sono un problema eh, non soltanto eh, se l'unico safe asset in Europa è un, è un asset che ha rendimenti negativi questo è un problema enorme per il sistema bancario e assicurativo europeo perché non si sa dove mettere i soldi eh, con eh, bassi rendimenti ma positivi e bassi rischi come è richiesto ad ogni sana istituzione finanziaria quindi questa sarebbe una soluzione cooperativa che Porterebbe benefici ad entrambi, a, a, diciamo, parlando di Italia e Germania, ad entrambi i paesi, ma in generale a tutti i paesi dell'Eurozona e eh, dell'Europa. Eh, sì. L'ultimo punto che mi piaceva che mi piaceva parlare era mh, legato a, a diciamo l'obiettivo era diciamo, allargare ulteriormente lo sguardo adesso a parlare un pochino del, del, del sistema economico e finanziario internazionale perché eh, quello, quello che è successo da un punto di vista finanziario è per quantità un inedito, nel senso che c'è stata la più grande fuga di capitali dai paesi emergenti mai registrata, si parla di circa 100, 100 miliardi di dollari e, eh, quasi credo 90 paesi hanno fatto richiesta al fondo monetario per avere accesso a, alle linee di credito eh, e quindi si è ricominciato a parlare della, della riforma del, del sistema eh, finanziario internazionale, si è iniziato a parlare di diritti speciali di prelievo, eh, voi ci avete lavorato tanto, mi faceva piacere sentire un po' la sua opinione Sì, volentieri questa è una questione cruciale che sta tornando giustamente alla ribalta come hai appena detto eh, mm. ed è la questione eh, di un sistema monetario internazionale che eh, si fonda su una egemonia monetaria di un paese cioè mm. noi abbiamo una moneta internazionale che coincide con una moneta nazionale che è il dollaro Ancora oggi il dollaro continua a essere utilizzato in maniera preponderante come strumento di riserva dalle principali banche centrali di tutto il mondo e come strumento di regolamento sui principali mercati reali e finanziari. Questo eh, con eh, quello che è stato giustamente chiamato un privilegio esorbitante a favore degli Stati Uniti, i quali si trovano a svolgere la funzione di banchiere centrale eh, per eh, il mondo intero e in un momento come questo, come stiamo scoprendo, le banche centrali hanno letteralmente il potere di vita o di morte su eh, i, eh, le diverse componenti del sistema economico. In un momento in cui tutti eh, rischiano di fallire, che si tratti di eh, governi, imprese, famiglie, Uh, e l'unica salvezza sembra essere, come abbiamo detto finora, quella di eh, mettere a disposizione tutto il denaro che serve, no? whatever it takes per eh, cercare di mantenere artificialmente in vita, no? come se ci fosse anche qua, mi perdonerai eh, la metafora, però c'è esigenza anche in ambito economico di respiratori, no? per dare respiro commerciale alle imprese, per dare respiro finanziario a tutti i soggetti economici, e questo respiro arriva dalle banche centrali. Ora, se a livello globale, la, banca, la funzione di banca centrale è esercitata dagli Stati Uniti questo significa che gli Stati Uniti hanno letteralmente potere di vita o di morte su quei 90 paesi che hai evocato prima, che oggi si trovano in disperato bisogno di ossigeno, cioè di liquidità questa liquidità arriva dalla banca centrale americana la Fed, attraverso delle swap lines che fino a questo momento sono state concesse a beneficio di poche banche centrali in prima battuta soltanto a quelle che vengono chiamate le C6 cioè oltre alla Fed la banca centrale del Canada, del Regno Unito la banca centrale europea, quella svizzera e quella giapponese poi con una successiva manovra sono state estese ad altre banche dalla Danimarca a Singapore però eh, ben, rimangono fuori la stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo eh, che eh, letteralmente dipendono da questa fornitura di dollari per rifinanziarsi in un momento in cui oltretutto i mercati delle materie prime lo vediamo, hanno i prezzi a terra e questo spesso per questi paesi eh, diciamo eh, mina alla radice la loro principale fonte di reddito per finanziare le importazioni di beni essenziali, a cominciare dalle forniture sanitarie quindi eh, siamo in una situazione drammatica che mette a nudo tutta eh, la oscenità, diciamo così, di un sistema monetario internazionale che eh, affida l'esercizio di un compito così importante a un unico paese, sempre più rilutta riluttante a svolgerlo oltretutto. E quindi eh, sarebbe giunta finalmente l'ora di eh, creare una moneta internazionale distinta da, da, da qualunque moneta nazionale. Eh, da cui appunto l'importanza potenziale di eh, quella moneta internazionale che già esiste da ormai 50 anni a questa parte eh, e che viene emessa dal Fondo Monetario Internazionale e che si chiama diritti speciali di prelievo. Eh, perché appunto questo avrebbe il vantaggio enorme di consentire una creazione di liquidità a livello internazionale, di metterla a disposizione di tutti i paesi secondo delle proporzioni eh, più eque, imparziali, eh, di quelle che derivano dalle supply lines eh, americane, gestite in maniera unilaterale e arbitraria. Eh, Certo, ci sarebbe bisogno che la funzione dei diritti speciali di prelievo venisse eh, innanzitutto riconosciuta e che di conseguenza la loro quantità venisse aumentata enormemente. Un primo aumento ci fu eh, in conseguenza della crisi finanziaria globale del 2007-2008 che portò a decuplicare eh, l'ammontare di diritti speciali di prelievo disponibili ma ora si tratterebbe di decuplicare un'altra volta eh, si parla secondo alcune proposte di eh, 3-4 mila miliardi di euro in diritti speciali di prelievo che dovrebbero essere messi a disposizione eh, delle, di tutte le banche centrali eh, del mondo pro quota dal Fondo Monetario Internazionale per far fronte all'emergenza e questo mi sembrerebbe diciamo, un'operazione auspicabile per cominciare a favorire eh, una riforma del sistema monetario internazionale e un'uscita dall'egemonia del dollaro senza che questo comporti l'ingresso in un'altra egemonia, che non sarà certo dell'euro in questo momento per i motivi che abbiamo discusso prima, ma che credo che sia auspicabile non essere nemmeno una egemonia del doyuan cinese. Eh, quindi eh, questo certamente eh, penso che sia un tema di eh, riflessione che è bene avviare e che potrebbe contribuire a rendere l'uscita da eh, questa crisi diversa e migliore dal eh, mondo che in questa crisi ci ha portato, ecco. Certo, eh, ma anche perché eh, questa cosa è molto importante secondo me da un punto di vista eh, strategico per gli Stati Uniti che di fatto sono diventati, cioè, ci sono, sono diventati sempre più riluttanti ad avere il ruolo di banchiere centrale del mondo ma anche perché internamente alla luce del, del deficit commerciale che si è sviluppato proprio anche per questa disponibilità eh, questa domanda estera di dollari eh, è nata effettivamente all'interno degli Stati Uniti un certo, eh, cioè a livello proprio dell'industriale, eh, una richiesta eh, che poi è risultata nella, nella guerra commerciale per esempio con la Cina, no? quindi si parla di possibili vantaggi reciproci sì, non c'è dubbio, anche questo hai fatto benissimo a evocarlo, eh, quello che io prima ho definito un privilegio esorbitante, citando una vecchia formula di Giscard D'Estegna: in realtà è un'arma a doppio taglio, nel senso che da un lato certamente produce per gli Stati Uniti l'enorme beneficio di poter eh, stampare moneta, per essere un po' brutali, eh, per qualunque scopo lo ritengano opportuno, cioè per finanziare in particolare il loro deficit persistente di bilancia commerciale, la spesa militare e gli investimenti esteri, i programmi di aiuto e via discorrendo. Eh, però è un'arma a doppio taglio perché ne consegue anche il fatto che gli Stati Uniti sono oggi il principale eh, debitore internazionale, cioè il paese con il debito estero più grande al mondo e eh, quindi in una posizione di precarietà, soprattutto nei confronti dei propri paesi creditori, segnatamente la Cina, e eh, quindi soggetti a un potenziale ricatto di cui il presidente Trump è molto consapevole e su cui Trump ha costruito prima la sua campagna elettorale e poi la sua presidenza quindi in effetti la guerra commerciale che tu hai evocato risponde proprio all'intento di ripristinare eh, una competitività perduta degli Stati Uniti perché al fondo ci si rende conto che eh, lasciami dire così la potenza monetaria e finanziaria senza la potenza industriale non è, non è nulla alla fine è semplicemente una capacità straordinaria di indebitarsi, di indurre il resto del mondo ad accettare i propri debiti come moneta corrente, ma è una posizione di estrema fragilità, perché significa non avere un apparato produttivo e industriale capace di sostenere alla fine anche ehm, una capacità una potenza militare infatti non a caso anche le, le, le tensioni commerciali con la Cina sono emerse quando la Cina non soltanto esportava ma ha cominciato a esportare eh, beni ad alta tecnologia e segnatamente la tecnologia eh, delle telecomunicazioni 5G su cui poi si è stata la uh, crisi diplomatica fra Stati Uniti e Cina prima dello scoppio della crisi sanitaria. Benissimo, perfetto. Abbiamo toccato tutti i punti. Direi che volevamo toccare. Vediamo un attimo se c'è qualche domanda. Allora. dovrei poterle vedere anch'io le domande. Credi. No, Sì, credo. Live comments. Su questo qui di prima, vediamo eh, se arriva qualcosa. Comunque qui sono nel frattempo, magari eh, pensavo, Jacopo, se, mentre aspettiamo le domande, c'è un punto che mi sta a cuore e che non abbiamo toccato. Okay. Eh, proprio in vista, diciamo, di un'uscita da questa crisi eh, verso un mondo migliore, diciamo così. Eh, Fino a questo momento eh, tutte le cose che abbiamo detto vanno nella direzione di rispondere alla crisi con iniezioni di denaro, no? come se il denaro veramente potesse comprare tutto, come se fosse davvero soltanto questione di eh, quantità, eh, dicevamo prima delle difficoltà dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, perché l'Europa ha le mani legate, dalla mancanza di un safe asset europeo eh, dicevamo del fondo monetario che non è in grado di iniettare quantità sufficienti e eh, quindi viviamo in qualche modo di eh, un complesso di inferiorità e di invidia nei confronti degli Stati Uniti che invece questa potenza ce l'hanno così come in misura minore ce l'hanno altri paesi che godono di sovranità monetaria ora è chiaro che il fatto di avere scoperto di poter, eh, per usare una brutta immagine e neanche troppo accurata, azionare le presse, cioè eh, aumentare l'offerta di denaro attraverso un'espansione della politica monetaria, attraverso una crescita dei bilanci delle banche centrali, per affrontare la pandemia, eh, è stata una bella scoperta. Nel senso che d'ora in poi, e anche questo si comincia a discutere, sarà difficile dire non ci sono soldi, per affrontare altre battaglie, infatti appunto si comincia a dire soprattutto da parte diciamo, di osservatori economisti di orientamento progressista, Dice: Vabbè, adesso che abbiamo scoperto che i soldi non sono un problema eh, eh, bisognerà che ci siano sufficienti soldi finita questa crisi sanitaria per affrontare altre crisi, per esempio eh, per soddisfare eh, la spesa pubblica e la fornitura di beni pubblici non soltanto nella forma di un sistema sanitario ma anche nella forma eh, di un sistema di istruzione pubblica ehm, e eh, più in generale per... Eh, per esempio per la lotta alla povertà, per la lotta alle disuguaglianze e, e mh, il grande tema di prima del coronavirus, la lotta al cambiamento climatico. No? Come possiamo dire che non ci sono abbastanza soldi? So, sono forse battaglie meno degne di quella contro il virus? Certamente no. Quindi eh, da un lato c'è questa enorme opportunità che si spalanca, perché abbiamo scoperto che i soldi eh, in fondo non sono un problema al tempo stesso c'è un enorme rischio no? e il rischio è da un lato quello e questo lo dico eh perché c'è, secondo me, una certa miopia. Ormai tutti sono eh, tifosi dell'intervento pubblico e ci dimentichiamo che c'erano dei buoni motivi per cui l'intervento pubblico era stato eh, ridotto in passato. Ora, lungi da me appunto, non riconoscere che eh, si è esagerato nel tagliare eh, molti servizi pubblici essenziali. Però, eh, certamente, quando lo Stato appunto, invoca la guerra come giustificazione per un intervento, Dobbiamo tutti essere consapevoli, a cominciare da chi al governo ci sta, che è un'operazione estremamente pericolosa, perché l'intervento del governo oggi è stato forse ancora più pervasivo che durante le passate guerre, ci cioè ha imposto delle restrizioni alla libertà senza precedenti, che abbiamo accettato volentieri perché era in gioco la salute pubblica, e che però sono giustificate da questo e devono rientrare una volta che la crisi è finita perché vogliamo lasciare nella vita economica spazio sufficiente all'intrapresa privata e al libero mercato. Io questo almeno credo, no? cioè che eh, il, la capacità di innovazione e il dinamismo dei sistemi economici sia garantito dall'impresa privata, una volta che il pubblico ha uh, pensato grandi questioni strategiche che hanno a che fare con la fornitura di beni pubblici e anche con alcuni ambiti in cui l'investimento privato non può arrivare. Però eh, c'è questo rischio di un intervento eccessivo dello Stato e poi c'è il rischio di inflazione. Questo, su questo chiudo, sai che è un tema che mi sta a cuore, però eh, l'idea di eh, risolvere tutti i problemi eh, buttandoci sopra dei soldi è eh, diciamo a lungo andare un'illusione perché l'unica cosa che risolve il problema economico è la capacità di produrre e di produrre dei beni che soddisfino dei bisogni o dei desideri e quindi eh, certo è indispensabile che in questo momento le banche centrali intervengano che rifinanzino le imprese attraverso i governi che rifinanzino le famiglie attraverso forme di sussidi e via discorrendo però eh, dobbiamo sapere bene che eh, se eh, i redditi vengono mantenuti a livello invariato e invece la produzione cala, i prezzi non possono che aumentare, perché saremo tutti con redditi invariati a eh, cercare di comprare dei beni estremamente scarsi sul mercato e per quanto questo possa essere paradossale in un momento in cui c'è ancora deflazione, i prezzi diminuiscono, lo dicevo prima, in particolare quelli delle materie prime, del petrolio, non è lontano, a me sembra, il rischio invece i, i prezzi ricominciano a salire e giustamente tu stamattina mi segnalavi che nell'ultimo bollettino Eurostat si registra certamente un tasso di inflazione complessivo sotto il target del 2% ben al di sotto ma invece per i beni eh, essenziali in particolare per il cibo eh, si registrano già delle spinte inflative ma non potrebbe essere diversamente perché se la produzione agricola noi sappiamo che in alcuni settori si è fermata eh, il raccolto dei pomodori non si fa perché appunto si avvaleva per lo più di manodopera eh, in nero e quindi è inevitabile che i prezzi salgano e questo a me sembra che sia un rischio concreto nonostante viviamo da 50 anni in un mondo in cui l'inflazione è scomparsa però non dobbiamo farci illusioni cioè questa è una situazione diversa da tutte le precedenti e eh, per diversi motivi perché le banche centrali i soldi li stanno mettendo direttamente in mano a famiglie e imprese, questo nel 2007 2008 non è avvenuto perché i soldi sono andati sui mercati finanziari perché non c'è più l'austerity e quindi c'è un'espansione monetaria e insieme un'espansione fiscale, perché nel frattempo si contrae l'offerta e perché ultimo elemento, si sta contraendo il mondo, cioè c'è un'inversione di quel processo di globalizzazione a cui abbiamo assistito fino all'altro ieri, eh, sia per le guerre commerciali ma soprattutto per il lockdown, per la chiusura delle frontiere, per la fine eh, dei voli aerei che sono appunto ridotti eh, di oltre il 95% e via discorrendo in un mondo così certamente le spinte inflative eh, ci sono certo. potenzialmente quindi abbiamo bisogno in sintesi cioè abbiamo capito che per semplificare la moneta, cioè creare moneta magari non è un problema però poi abbiamo il problema di Farla, farla circolare quindi di occuparci del secondo aspetto no? sì cioè è, che, è... Che, che creare moneta è indispensabile, è necessario ma non è sufficiente che questa moneta deve poter circolare e deve poter sparire a vantaggio della creazione di beni e servizi perché la moneta, lasciami dire così, è una promessa poi questa promessa deve essere mantenuta l'unico modo di mantenerla è eh, attraverso un'attività produttiva reale esatto Bene, ah qualcosa è arrivata. Un secondo, lei riesce a leggerle qui? Sì? Sì, io leggo, ecco, non riuscivo a capire da che parte cominciavano. Allora, comincio da quella di Andrea Barchi. Mi sono collegato tardi, se ne avete già parlato, mi scuso, cosa ne pensa dell'MMT e della monetizzazione del debito? Ecco, eh, non avevo visto la domanda, però eh, la risposta che ti do è in linea con le osservazioni che facevo eh, finora. Certamente l'MMT ha il merito di avere prima in tempi non sospetti, sollevato una questione che oggi sembra di dominio comune, cioè che in linea di principio non ci devono essere restrizioni alla capacità di una banca centrale di creare tutto il denaro che serve. Che serve per fare che cosa? In particolare la MMT dice per creare occupazione e oltretutto assegna questo compito non tanto alla banca centrale quanto a una eh, concertazione fra la banca centrale e il governo che è in quel caso della MMT visto come employer of last resort eh, quindi come il datore di lavoro di ultima istanza eh, che mi sembra appunto un'intuizione interessante che non fa fino in fondo i conti con i rischi che ho evocato prima cioè di inflazione perché non basta dire l'economia non opera a livello di pieno potenziale ci sono ancora dei disoccupati e quindi fin tanto che il denaro lo stampo per pagare uno stipendio a questi disoccupati non crea inflazione. Beh, non è detto, dipende da di questi disoccupati a loro volta che cosa fanno perché se creano dei beni e servizi eh, di cui eh, tutto questo reddito eh, esprime una domanda allora va bene se invece creano eh, dei beni e dei servizi per i quali non c'è domanda e quelli invece per cui c'è domanda a questo punto eh, rischiano di essere eh, in eh, difetto di offerta a questo punto si possono creare delle spinte inflative, quindi diciamo la cosa che deve essere tenuta d'occhio è sempre l'equilibrio fra la quantità di denaro che viene messa in circolazione e eh, la disponibilità di beni e servizi sul mercato laddove vengono richiesti. Per questo mi sembra difficile anche realizzarlo a livello eh, aggregato. E questo forse si lega alla domanda successiva. Perché non si può utilizzare il sistema dell'elicopter money e quale sarebbe la soluzione economica ottimale in presenza di pandemia? Ma ci siamo molto vicini eh, al sistema helicopter money, nel senso che il sistema helicopter money che cosa prevede? Eh, prevede, direi, eh, due differenze eh, rispetto alle politiche monetarie espansive che sono state adottate... Eh, in occasione di crisi precedenti, in particolare del 2007-2008. La prima differenza è a chi dà i soldi. Lo dicevo prima, nel 2007-2008, attraverso le varie ondate di conto dei divising, la politica monetaria ha creato denaro immettendolo sui mercati finanziari e nel sistema bancario. L'helicopter money invece dice no, i soldi vanno dati alle imprese e alle famiglie, quindi diciamo all'economia reale. Di questa è la differenza è che nella forma più estrema helicopter money significa che questi soldi non li dai in prestito, come normalmente fanno le banche centrali, ma li regali, eh, il che però ha delle implicazioni sul bilancio della banca centrale. Mentre quando la banca centrale presta dei soldi o li utilizza questi soldi per comprare dei titoli, la banca centrale ha un bilancio in pareggio, cioè ha tante attività quanto passività, le passività delle banche centrali essendo la quantità di moneta e le attività essendo ciò che garantisce questa quantità di moneta, che non è più la riserva aurea ma è eh, oro, se la banca centrale compra oro, titoli di Stato se compra titoli di Stato, crediti alle banche se fa credito alle banche e altri titoli eh, se decide, come è successo in tempi recenti, di acquistare anche altri titoli. Però c'è un attivo che garantisce il valore del circolante, lo garantisce di nuovo rispetto al rischio di inflazione perché che cosa succede nell'ipotesi di un helicopter mani estremo in cui la banca centrale stampa monete e la regala poniamo attraverso il governo auspicabilmente, perché stiamo parlando di politiche fiscali a questo punto di sostegno del reddito, in cui c'è una dimensione politica e quindi non dovrebbe essere la banca centrale a decidere a chi dà i soldi la banca centrale dovrebbe darli al governo il governo decide a chi darli però a questo punto la banca centrale ha soltanto dei passi delle passività, non ha più nulla all'attivo. E questo non è un problema, nel senso che possiamo anche dire che la banca centrale non fallisce per definizione. Però è un problema perché eh, se si dovessero manifestare delle spinte inflative, la banca centrale non ha più nessuno strumento per ritirare dalla circolazione questo denaro. Tipicamente la banca centrale ritira dalla circolazione il denaro vendendo titoli. Se non ha nulla da vendere, eh, come fa? A ridurre la quantità di moneta. no? Quindi a me sembra che il problema dell'elicopter money nella sua forma radicale sia questo, per essere un po' schematici. Francesco, no, eh, Ludovico... Prima, secondo lei è possibile che questa crisi possa spingere verso una più forte integrazione politica europea, ovvero che alle opinioni pubbliche del Nord possa andare bene una condivisione dei debiti? Molti osservatori non sembrano crederci. Allora, di prima acchito anch'io ti avrei detto che non ci credevo, nel senso che, eh, insomma, se non siamo riusciti a metterci assieme, Uh, in periodi più tranquilli, in effetti uh, riuscirci in un momento così concitato, in cui inevitabilmente, come vediamo, riemergono degli egoismi nazionali, mi sembra per certi versi più difficile. Però qualche segnale incoraggiante, devo dire, in questo senso lo si è visto. In Germania si è visto in particolare una parte della stampa, cito per esempio un recente editoriale dello Spiegel, un altro su Die Zeit, in cui si mettevano in evidenza i pericoli e gli svantaggi per la Germania nel eh, astenersi da un atteggiamento solidaristico nei confronti del Sud Europa. Si diceva che era scorretto, si diceva che bisognava aiutare l'Italia di fronte a una crisi per la quale non aveva nessuna colpa e eh, lo si diceva, io ritengo, non soltanto perché eh, ci si è messi la mano sulla coscienza ma anche perché c'è un concreto interesse, lo evocavo prima, in Germania che spinge fortemente nella direzione di una integrazione compiuta, di una mutualizzazione dei debiti e eh, di una emissione di titoli comuni ed è l'interesse del sistema finanziario che non è del tutto trascurabile no? eh, quindi io credo che qualche speranza ci sia eh, che finora si è cercato semplicemente di comprare tempo con il pacchetto di misure varate dall'Eurogruppo e questo tempo deve servire per fare il programma di uh, ripartenza europeo, lo European Relief Program e Fund e uh, soprattutto per fare dei passi più decisi verso uh, una qualche forma di uh, strumento di debito comune, di safe asset europeo. Francesco, domanda il rischio di inflazione ci potrebbe essere solo distruggendo il tessuto produttivo distributivo e creando di conseguenza strutture dal lato dell'offerta ma inflazione e non iperinflazione Beh, sai, lì il passo è breve purtroppo, questo eh, la storia ci insegna, perché se si blocca la produzione e si sta bloccando la produzione, cioè noi stiamo parlando di sistemi economici che ad oggi in particolare fino al 4 di maggio sono stati bloccati, ora bisogna vedere quanto riusciamo a farli ripartire, se la ripartenza è sufficientemente veloce e non comporta delle ripercussioni sul piano sanitario sono il primo a dire che il rischio di inflazione non c'è e anzi semmai ci sarà l'esigenza di convincere le persone a spendere per ritornare nei negozi. Questo peraltro non è banale eh, perché leggevo, eh, ci sono degli studi che confrontano eh, l'andamento dell'economia in Danimarca e in Svezia, un paese con lockdown e un paese in cui come sapete invece il lockdown eh, è stato molto più blando e i comportamenti dei consumatori hanno comportato una contrazione della domanda aggregata paragonabile nei due paesi. No? Quindi non è soltanto una questione di misure eh, pubbliche eh, di confinamento. Però, eh, se si riesce a ripartire, direi che inflazione certamente non è un rischio. Se invece eh, questa ripartenza è rallentata e parziale e soffre di un'interruzione appunto delle catene del valore, per cui nel frattempo dobbiamo rilocalizzare gran parte della produzione di beni che improvvisamente ci accorgiamo sono essenziali, che potrebbe voler dire anche eh, beni della filiera alimentare e via discorrendo. Allora io credo che il rischio di inflattivo ci sia, e se questi blocchi sono dissimmetrici, nel senso che un paese rimane più bloccato di altri, allora eh, c'è anche il rischio che l'inflazione si trasformi in iperinflazione, perché adesso giusto per citare l'ultimo caso di iperinflazione, quella eh, tedesca eh, dei primi anni venti. Cosa avvenne? Avvenne qualcosa di molto simile, cioè la, la Germania che eh, doveva pagare le riparazioni stabilite col trattato di Versailles, non riuscendo a pagarle, venne eh, espropriata della Ruhr, che venne occupata eh, dall'esercito dall francese, e con l'occupazione della Ruhr venne eh, di fatto eh, perso il 30% del PIL tedesco. Eh, a cui il governo tedesco della Repubblica di Weimar cercò di ovviare stampando moneta e reintegrando i redditi delle famiglie e delle imprese con dei sussidi, eh, ma siccome eh, la capacità produttiva si era ridotta del 30%, è chiaro che tutta questa potere d'acquisto si riversava all'estero provocando un deprezzamento del tasso di cambio e fu il deprezzamento del cambio eh, del marco a innescare la spirale inflattiva. Quindi se altri paesi partono, per dirla banalmente, e invece il nostro rimane fermo, allora c'è il rischio forte che eh, questa inflazione si verifichi e che eh, sia anche fuori controllo. Dove per noi intendo Italia, ma anche Europa, se nel frattempo ripartono per motivi diversi eh, gli Stati Uniti e l'Asia. Hm? Certo. In questo senso, nell'evitare appunto colli di bottiglia e restrizioni nell'offerta da parte della produzione privata, in assenza di aspettative di profitto a breve e medio termine, specie in beni essenziali, una produzione e pianificazione pubblica non potrebbe essere appunto necessaria e o auspicabile? Sì, lo ritengo anch'io, anche se diciamo, anche il pubblico fa i conti con l'esigenza di preservare le condizioni di sicurezza sul posto del lavoro. Quindi se il problema è sanitario, nella misura in cui il problema è sanitario, non lo si risolve... Diciamo eh, assegnando eh, l'organizzazione uh, dell'attività produttiva al pubblico anziché al privato. E in più, col pubblico, lo dicevo, ci sono rischi di eh, inefficienze che ci siamo dimenticati, no? e che invece dobbiamo ricordarci. Il fatto stesso che lo Stato oggi eh, dia eh, prestiti. Eh, garanzie sui prestiti alle imprese appunto blocchi le procedure concorsuali è rischioso perché impedisce di discriminare eh, i buoni dai cattivi chi fa bene l'impresa e chi non la fa certo in un momento come questo sono il primo a dire che cioè, bisogna salvare tutti senza guardare in faccia nessuno, però un domani dovremo tornare a distinguere, perché se no per quanto indispensabile e necessario questo intervento pubblico, diretto o indiretto, poi rischia di produrre qualche danno persistente Filippo, per impedire l'inflazione non si può vincolare il denaro dato ad un paese per una destinazione che non crei spinte inflattive? Sì, certo, si può fare, in una certa misura lo si sta anche già facendo però questo significa ehm, spesso eh, ulteriormente eh, rafforzare l'intervento pubblico in economia cioè non soltanto lo stato, è lo Stato che ti dà i soldi ma è lo Stato anche che ti dice come spenderli no? allora questo dipende come lo fai allora questo diciamo Indurrebbe ad aprire tutto un altro capitolo che qua non possiamo aprire Jacopo perché il tempo a nostra disposizione sta finendo che è quello delle monete complementari e eh, dei droni al posto degli elicotteri per usare una metafora che abbiamo usato recentemente cioè lo Stato ti dà dei soldi e non ti dice come spenderli cioè non è che ti dà dei buoni pasto da spendere in quel posto lì però ti dice che li devi spendere in un circuito ristretto di imprese che a loro volta vengono identificate come eh, meritori di tutela perché rappresentano per esempio il tessuto produttivo, occupazionale, di conoscenze un patrimonio che deve essere preservato. Allora questo sì, con un sistema di monete locale, di sistemi di compensazione a livello locale questo si può fare e ci stiamo ragionando e volentieri magari organizziamo un'altra chiacchierata per parlare di questo. Niente. Sullo scadere delle 18 c'è un'ultima domanda, ma adesso chiudiamo perché sennò... Tornando alla questione dei bilanci delle banche centrali, se queste lavorano insieme al governo, nel caso ci fosse una necessità di ritirare moneta per riportare il bilancio dell'ABC verso il pareggio evitando inflazione, non potrebbe essere fatto dal governo con le tasse invece che dall'ABC che vende i titoli tenuti in garanzia dall'espansione monetaria? Sì, può essere fatto dal governo con le tasse, questo è vero, questo può essere fatto sia a livello nazionale sia a livello locale. Eh, però sai, anche qua cioè, implica un grado di fiducia nei governi che non notiamo più da tempo, cioè, noi negli anni 70 ci eravamo inventati il divorzio fra governo e banca centrale perché ritenevamo che eh, associare il eh, governo troppo strettamente alla politica monetaria avrebbe voluto dire eh, diciamo uh, creare la tentazione per i governi di uh, appunto, creare troppa moneta e distruggerne poco perché ovviamente è più facile per un governo spendere che tassare eh, quindi anche lì, sì, diciamo, come opzione eh, teorica c'è, bisogna vedere quanto questa opzione teorica sia percorribile, perché qual è quel governo che Uh, diciamo, ha uh, la, la forza anche politica di imporre delle tasse soltanto perché c'è da ridurre la quantità di moneta in circolazione insomma. e in che modo poi comunque in linea teorica sì va bene però direi che abbiamo dato sì per oggi se no poi a proposito di inflazione qua c'è un'inflazione di parole che Vabbè. rischia di, no, grazie, di cuore, grazie a voi mi ha fatto piacere Buona serata, alla prossima, e buone riflessioni a tutti. Grazie. Volentieri, arrivederci.